Ciao, sono Marco, sono a spasso col Federa amica Quattro Zampe qui in questo posto fantastico. Abbiamo fatto una bella corsetta oggi molto sapolita, molto soddisfacente, siamo stati molto bene. Voglio parlare eh, durante questi due passi di defaticamento insieme al Federa amica Quattro Zampe Motrici che sta qui sotto, lo vedi, eccolo qua, e voglio parlarti del bambù, <ride> sì, e lo voglio paragonare a quelle persone che fanno delle attività in cui la crescita personale è parallela a quella professionale e sono quelle attività che normalmente sono di relazione quindi venditori rappresentanti networkers tutte quelle persone che vivono e lavorano con il pubblico queste persone a volte hanno degli impedimenti nel senso che eh, lavorano, lavorano cercano di crescere, studiano fanno tanto ma non vedono risultati non vedono crescita allora voglio dire a queste persone di non preoccuparsi perché anche se tu stai spendendo molto tempo per eh, la tua crescita personale e professionale stai investendo molto ti stai impegnando devi sapere che il bambù e qui veniamo al discorso originale il bambù è una pianta particolare se vogliamo chiamarla pianta diciamo un arbusto qualcosa del genere non lo so è, è qualcosa che se seminato ci mette molto a eh, crescere ad avere i primi frutti ai primi germogli ci mette veramente molto se vedi che giro in tondo così è perché sto cercando il fedele amico a quattro zampe che ogni tanto se ne va per la tangente prima di vedere la piantina che sbuca fuori prima di vederla passano diversi mesi eccolo qui l'abbiamo recuperato passano diversi mesi Ora, non sono un esperto, ma potrebbe passare anche forse un anno, mi sembra. Bene, a un certo punto, quando comincia ad uscire fuori, a vedersi il bambù, cresce con una rapidità impressionante. Qualche cosa tipo che può arrivare in 60 giorni a 20 metri, mi sembra. Ripeto, non sono un esperto, comunque tieni presente che la crescita è impressionante. Questo perché? Perché è una di quelle piante ripeto non so se è una pianta, un arbusto o quello che sia, che richiede all'esigenza di ramificare bene prima sotto, di solidificarsi prima sotto, prima di poter crescere in maniera così veloce. Ecco, tu potresti essere, se non riesci a vedere ancora questa tua crescita, malgrado l'impegno che ci metti, potresti essere un po' come il bambù, che dopo tutta una serie di sforzi sotto in cui stai costruendo le fondamenta a un certo punto puoi germogliare, sbocciare così come se, come se fosse quasi un miracolo a un certo punto esce fuori il meglio ed è tutto creato da quel periodo precedente di, ehm, di ramificazione sotterranea di investimento, di solidificazione sottoterra tutto dipende da quello King ha trovato di chi arrabbiarsi quindi se sei come il bambù pensaci bene potresti esserlo a un certo punto sboccerai anche se tu in questo momento non vedi crescita a un certo punto sboccerai credimi io l'ho visto nello sport per esempio nel judo c'erano eh, dei momenti in cui mi esercitavo mi allenavo tanto ma veramente tanto e non vedevo risultati poi a un certo punto succedeva il miracolo, qualche cosa era cambiato, ma devi continuare ad insistere, devi continuare ad investire su te stesso o su te stessa. Detto questo io eh, riprendo la via di casa, insieme al fedele amico a quattro zampe oggi abbiamo preso abbastanza aria e sole e corsa e spero, anzi mi auguro di esserti stato utile e ti saluto con un abbraccio, ti saluto.